un attimo, no, volevo vedere un'altra cosa sì, qui bene eh. dove siamo? alla reggia uh. siamo alla reggia eh. siamo alla reggia reggia reggia di caserta siamo alla reggia di caserta Passeggiamo? Maestra, eh? passiamo mio papà. Sì? Allora, vogliamo andare su alla cascata? Sì! Camminiamo a piedi. Stiamo camminando a piedi, lo vedete? Sì. Eh? Sì. Eh. Sembra un viaggio nel tempo. Sembra un viaggio nel tempo, è vero? Eh. Eh, guardate qua, che le così piscine. Così. Che mm. così. Vedete le piscine? Però aspettate perché non riusciamo ad avanzare. Ok, ci siamo, ci siamo. Stiamo arrivando alla cascata. Guardate, eh? cascata. dove siamo? Questo è il Ponte di. Di Ercole? Io faccio sempre di Questo qua, quello là che rompono sempre quando passano i camion. È vero? Domenico la ponte di Ercole, di Ercole. Domenico? Ha detto è caduto il ponte di Ercole. È caduto il ponte di Ercole, non ci, non ci fanno più passare. Eh, sono problemi. Allora, vediamo se riusciamo ad andare avanti. Oh, vedo le cascate cominciamo a vedere le cascate vero? eh sì, cascate eh? no niente non ci porta su vediamo se ci porta un po' su vabbè la si sa che non, non ci fa andare più più sopra ah si sì. più veloce non posso No, eh, il problema è che non ci porta più sopra mm. Aspettate un attimo Allora, dove siamo qua? Vediamo se riusciamo a capirlo questa mam La mamma di Domenico questa dovrebbe conoscerla Via dei mulini reali? Sì, sì. Eh? E infatti ci stava scritto. Solo. Ci stava scritto. Vediamo un pochettino, andiamo qua. No, questa è Via dei mulini militari. Maestro. Ah, ah si vede che non sono di caserta. Eh, vabbè. No, no. <ride> Chi è che la conosce qui? Ma lo sa che non riesco a capacitarmi. Dove si trova praticamente questa? Allora, in pratica si per trova dove sta il ponte. ponte di Ercole. Sì. Si deve andare al Ponte di Ercole e gira a sì, questa. quella. Questa ah, ah, ah, ah, ho capito. E poi salendo va a San Leucio? Giusto? Sì. Giusto? Sì. Va bene. Vediamo un po'. Noi non siamo di casetta quindi non le conosco quelle strade. Ho oh, capito. Allora, di qua c'è l'autostrada. Andando diritto, andando diritto si va a sala. No, si va al contrario. Al contrario? Se va al contrario, si va a sala. Ecco, lì si va a sala. lì. Ah, già, eh. Qui c'è il ponte di, di sala, esatto, praticamente ma, prima del ponte, a sinistra e via dei uh, mulini militari. Ah, ho capito, sì. e poi dove c'è praticamente il senso unico ah, che poi si deve girare tutto intorno, allora, giusto? Oh? Esatto. Eh, ma io volevo portare la mamma di Domenico al lavoro. Ah, <ride> non ci vuole andare al lavoro. Maestra, andate avanti. <ride> Vado avanti? La portiamo al lavoro? Andata. Che andata. dite? Andata. Ah. Aspetti, da dove? Da dove scendiamo? Andata. Da qua? Avanti. Andiamo, scendiamo da qui? Sì. Eh? sì. avanti. <ride> non c'è andate, ci Ancora? <ride> Ancora. <ride> Ancora? <ride> eh, fermi, ferma, ferma sulla Ma non No, no, no, indietro, indietro Indietro? La dobbiamo tornare indietro? Sì eh. Ma è con allora. Tu la conosci? Dov'è che si gira? Ospedale, eccolo là esatto. Ecco qua Esatto Allora, esatto. vediamo un po' Signora, ci entriamo Ecco qua ecco, fra... Ma io non entro da lì, entro dall'altra parte per via Malte. ah dal lato del parcheggio di là ma l'hanno aperto quel parcheggio bello sì a 2 euro 2, tutta la giornata 2 euro e 50 ah, ho capito e se invece adesso usciamo dall'ospedale perché in questo momento proprio non è il caso di andarci di affollarlo e ce ne andiamo a scuola sì. Sì. Eh, vogliamo andare a scuola? Allora guidatemi voi chi è più esperta da dove andiamo? Avanti? Ma non è che andiamo a destra? Qua siamo momento, via ah, qua, a il caffè. Ah, eh? Adesso? Sinistra. A sinistra A sinistra? Dove? Qua o qua? Eh, Ma qua non, non siamo non a Puccianiello? Eh, no, a, destra, a eh? destra Qua siamo a Puccianiello Siamo, a Puccianiello. siamo vicino a destra. Quindi secondo me dovremmo andare a Proseguire qui destra. stiamo andando a casa tua Pietro? dove siamo qui? mi sono persa qua siamo al cimitero? eh, sì, andiamo avanti qua. ok, allora aspetti, scendiamo a destra, a destra per il cimitero, di qua? sì, sì, si, si, noi siamo a piedi non abbiamo il divieto è vero giusto, ok, ci siamo adesso qua riconosco la strada sì, qua è il visito della variante. Sì, Quindi, esatto. Andiamo avanti. avanti. Sì, sì, sì. avanti. Sì, sì. Andiamo avanti. Eccoci qua. Dove siamo arrivati? Ok. Adesso, al Cespuglio. giriamo. Siamo a Piazza Pitesti. Lo vedete, bimbi? Eh? Sì. Ehi, c'è il mio studio. Sì? E allora Andiamo avanti. Andiamo avanti Ci siamo quasi eh? Ci siamo quasi Siamo arrivati Ecco la nostra scuola I cancelli chiusi Vuoi vedere la scuola? Eh, ma i cancelli sono chiusi Non ci fanno entrare eh? Si vedono le giostrine Si vedono le giostrine sì. aprite il cancello no, no, no, no, no. <ride> niente non ci fanno entrare dentro la, il cancello va bene dove vogliamo andare allora mamma è... in classe in classe e eh, non ci fanno entrare hanno i cancelli in classe andiamo tutti al bar Luisa ci offre il caffè va bene andiamo al bar ok dove c'è il bar qua allora, andiamo al bar. Ehi, hey, mi raccomando, possiamo entrare nel bar. Questo è un bar? No, questo è un ristorante. Eh? Dimmi. Se c'è l'omino, forse entriamo. Se c'è l'omino, forse entriamo? Dobbiamo vedere un po' cosa è aperto il bar. Dove sta il bar qui? Eh, quello con... Questo? La Qual è? Aspetti. Era Qual è il bar? No. Siamo finiti il viaggiotto. Sì, eh. abbiamo Ah, qua c'è la Deutsche. Okay. Allora, dov'è il bar? Bar, bar bar bar andiamo a prenderci un caffè? Qua c'è l'OBS. Dov'è signore? Non lo becchiamo sto bar? Dov'è? Qui? No, ci porta via Giotto, come, fa, come che cerco di, di andare di lì. Niente, non ce lo possiamo pigliare sto caffè. ok ritorniamo su dove stiamo andando? ah, stiamo andando a Corso Giannone andiamo a trovare la preside? sì eh. ecco qua oh. siamo andati troppo avanti dobbiamo tornare indietro eh? Eh? Ma, maestra, ma Dimmi. questa è la scuola di Riccardo. Eccola qua la scuola. È la scuola di Riccardo. Questa è la scuola di Riccardo. E chi è Riccardo? Ma, ma quella è la scuola dove andavo Io mm? È la scuola di mio fratello. Io è la scuola di tuo fratello farlo, questa? Però. Va bene. Eh, andiamo a farci una passeggiata a Piazza Vanvitelli. Oh. Siamo andati a via Mazzini, no? Andiamo a trovare Vanvitelli, vediamo se ci fanno entrare nella piazza. Oh no, mamma. Sì, vediamo che c'è la mamma. No. Non ci fanno entrare nella piazza a trovare Vanvitelli. Ma c'è quello lì? Il papà di Cristo. Ok. Qual è la scuola di.. Che mio padre e qua c'è il comune qua vero? Il è stato municipio? È stato eh? Lo, conosco. Lo conosco. Allora, vi è piaciuta questa passeggiata? Eh? È stata bellissima questa passeggiata? Sì. Pos mm? Possiamo ritornare a scuola adesso? Eh? Siete stanchi di camminare? Sì, a scuola vado. Io mi andavo no. a scuola. A scuola voglio andare. Vuoi andare a scuola? Io voglio in Ok. Ritorniamo, ritorniamo nella nostra classe virtuale. Dopo questo bel giro fuori casa. Mm?